Oggi è il 23 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, non cambia la scadenza per restituire gli importi oltre i massimali e sullo stesso tema la proroga ufficiale con la scadenza al 30 novembre 2022 si passa poi al decreto taglia bollette 3,2 miliardi di euro per le misure del terzo trimestre 2022 e si cambia poi argomento sulla sanatoria lavoro nero i contributi forfettari accreditato dopo l'approvazione della domanda l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'assegno unico arretrati con modello rdc com au anche dopo il 30 giugno 2022 infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato Covid. Non cambia la scadenza per restituire gli importi oltre i massimali. L'articolo di Rosi D'Elia sull'autodichiarazione aiuti di Stato Covid. La nuova scadenza del 30 novembre 2022 coincide con il termine per la restituzione degli importi in caso di superamento dei massimali. La proroga disposta dall'Agenzia delle Entrate infatti non interviene su questo fronte e resta valido quanto previsto dal provvedimento del 27 aprile 2022. Vediamo che per quanto riguarda l'autodichiarazione aiuti di Stato Covid con la proroga disposta ieri 22 giugno dall'Agenzia delle Entrate la scadenza per la trasmissione è fissata al 30 novembre 2022. E coincide con il termine da rispettare per la restituzione degli importi in caso di superamento dei massimali previsti dal quadro temporaneo. Il provvedimento del 27 aprile 2022 infatti non viene modificato nel punto in cui detta i tempi per mettersi in regola nel caso in cui siano stati ricevuti bonus, agevolazioni e contributi oltre i limiti stabiliti. I dettagli sono all'interno dell'articolo e lo stesso tema è appunto quello che caratterizza l'articolo di ieri che dà notizia della proroga ufficiale con la scadenza al 30 novembre 2022 passiamo al decreto tagliabollette 3,2 miliardi di euro per le misure del terzo trimestre 2022 nuovi interventi per i mesi di luglio, agosto e settembre arrivano con il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 22 giugno tra le misure l'azzeramento degli oneri di sistema delle bollette elettriche l'IVA al 5% sul gas il contributo per il contenimento dei prezzi del gas per i contratti pluriennali e infine, garanzia sace per le imprese di stoccaggio. Ovviamente le misure dovranno essere confermate dal testo definitivo che verrà pubblicato all'interno della gazzetta ufficiale e eh, tuttavia sono state eh, riproposte alcune delle misure per i trimestri precedenti a questo si è aggiunto la garanzia pubblica sace per le imprese che si occupano di stoccaggio di gas naturale al fine di eh, permettere loro di avere sufficiente liquidità per l'approvvigionamento legato ai mesi invernali passiamo alla sanatoria lavoro nero contributi forfettari accreditato dopo l'approvazione della domanda l'articolo di francesco Rodorigo e fa il punto sulla circolare numero 72 del 21 giugno 2022 con cui l'inps comunica le modalità di accreditamento dei contributi forfettari relativi alla domanda per la sanatoria del lavoro nero. La valorizzazione sul conto assicurativo sarà effettuata dopo l'approvazione dell'istanza e dopo l'esito della comunicazione dei dati riferiti ad ogni lavoratore dipendente. Il processo di accreditamento sarà automatico. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'assegno unico arretrati con modello RDC comau anche dopo il 30 giugno 2022. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sull'assegno unico arretrati anche in caso di presentazione del modello RDC-COM-AU dopo il 30 giugno 2022 per ricevere le integrazioni e le maggiorazioni spettanti. Con il messaggio numero 2537 del 22 giugno l'Inps rettifica le precedenti indicazioni fornite sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre su MPS, aumento di capitale da 2,5 miliardi, 4.000 uscite e ritorno alla cedola, il piano nell'articolo di Fausta Chiesa, e poi super ricchi, persi in borsa 1.400 miliardi, la top 5 delle perdite da Musk, a Bezos. I numeri del giorno invece sono 25, riferito a Ryanair, EasyJet e Volotea con lo sciopero del 25 giugno e i voli a rischio, e 3,5 che riguarda i Maneschin con il boom di fatturato, 3,5 milioni sul conto nella cassaforte della band. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola La concorrenza snobata, a colpa delle carte truccate di Alberto Mingardi.